Non potete capire che cosa ho visto da un americano, uno youtuber, che praticamente ha fatto sta cosa qua ed è assurdo Allora, praticamente ha messo... ho già sbagliato Dicevo, ha messo dei blocchi d'oro così nei lati, ok Uno così, uno così, uno così, uno così Questo acciarino che ovviamente non è di Minecraft, però l'ha buttato qua al centro Oh! oh! Allora, ok... Eh... E' esploso io non me l'aspettavo Ok allora praticamente però questa cosa non si è distrutta quindi me la riprendo Mi riprendo tutto quanto già che ci sono Tecnicamente il rituale dovrebbe essere completato Adesso devo solamente andare in giro e spawneranno dei mostri particolari Non vi voglio spoilerare niente Prendo un po' di alberi ovviamente è tutta una mod Però è bellissimo e Paurosissimo. Ragazzi, credo di averlo trovato. È giunto il momento che io vi dica la verità. Questo è l'uomo scherzo, il joke man. Lui praticamente si crede un re. Oh mio Dio, si crede un re? Guardate adesso. Praticamente lui si avvicinerà. E purtroppo i suoi. Scherzetti non sono divertenti, eh, infatti è molto, no, molto forte, è molto pericoloso, scappiamo immediatamente prima che lui ci attacchi e ci ammazzi, via, via, ok, vai via, ok, perfetto, vedete, lui praticamente è un re e questo re crede di essere, cioè si è messo da solo la corona, nessuno gliel'ha messa, però crede di essere un idolo perché faceva degli scherzi bellissimi un tempo, ormai la gente purtroppo non ride più ai suoi scherzi, anche perché picchia, <ride> E quindi diventa più cattivo ogni volta che fa uno scherzo Alcuni pensano che sia un SCP Altri pensano che sia una creepypasta venuta fuori dai peggiori film Là ho trovato qualcosa Allora, prima di tutto io pensavo che effettivamente ho bisogno di pietra prima Ma chi se ne frega, entriamo qua dentro, non mi interessa Allora, tecnicamente questa casa sembra... Mmm... Ok Beh, è strano devo dire Ma che caspita è sto posto? Ci sono delle torte e c'è un disco Io ora vorrei sentire questo disco Perché questa torta però è ma mangiata a metà? Punto di domanda Ho bisogno di un music box Dove lo posso trovare? Sto raccogliendo della pietra Perché serve davvero tanto Soprattutto con un tizio che cerca di uccidermi Anche perché devo craftarmi, eh? craftarmi una spada Non credo sono più capaci di parlare oggi Io con loro mi ci farei un'armatura Scusatemi tanto però... Un po' di protezione in più. Non guasta mai, giusto? Bene, bene, bene. Raga, ma che cavolo è? Sto appena lottando. Oh mio Dio, ma... Questo è l'Angry Jokeman. Che schifo. Ha tipo quattro occhi. Scrivetemi se volete vedere altri episodi con questo Angry Jokeman.